Siamo nel nostro studio aperto con eh, il nostro Ferdinando Pivetta, posturologo, buonasera. Buonasera a voi. Allora, ci eravamo ripromessi questa sera di parlare di ernia cervicale, visto che è un argomento che purtroppo è una patologia, una sindrome, chiamiamola insomma come, come, do, come dobbiamo chiamarla. Ecco, ma, allora, dovrebbe essere una sindrome, ma dipende ecco, che la Una sindrome, è della sindrome che tormenta ehm, parecchie Mol, persone. Molte persone, sì, molte persone, allora partendo dal presupposto che un'ernia, un Un'ernia cervicale può avere diverse origini, escludiamo le, le traumatiche, perché da trauma non ci si può fare niente, ma ci sono mh, mh, queste aree cervicali che a volte si presentano nel tempo, uno, piano piano, piano piano, non ne accorge, comincia ad avere irrigidimenti, i primi perché sintomi sono poi formicolati. I sintomi sono abbastanza sfuggenti, no? Sì perché, sì, perché di solito questi tipi di problemi di origine posturale non sono mai persistenti, inizialmente hanno un esordio con fastidi che vanno e vengono, durano un po' di tempo, poi tornano, poi sembra che quasi sia passato, poi ti viene qualcos'altro, di solito sono legate al formicolio, alla mancanza di forza, eh, correlato a un problema di anida cervicale c'è anche il dito a scatto, può avere origini nel tratto cervicale, in alcune zone del tratto cervicale e di solito quando si presenta l'anida cervicale c'è anche un'inversione di curva cervicale, quindi la curva che deve avere una, una, una lordosi sua fisiologica tende ad invertire, a rettificarsi. Quando succede questo, ricordatevi, di solito non è la regola al 100%, ma chi ha questo tipo di fastidio ha anche un problema da altre zone del corpo, tipo la schiena. E quindi il problema va guardato e analizzato nel suo insieme, quindi non solo il collo ma anche il resto del corpo. La ginnastica aiuta? Ah, Se faccio la domanda e ci dia una risposta ah, allora, la ginnastica non sempre la ginnastica aiuta anzi in alcune situazioni dove, dove c'è la, la posizione del, di questa non diciamo ernia perché la parola esatta non è proprio ernia l'ernia è quando c'è la rottura la fuoriuscita del nucleo polposo rispetto a al disco fibroso che è l'anello inter intervertebrale. Diciamo Sare più giusto, ecco, sarebbe più giusto parlare di protrusione. Di protrusione, che è questa spinta verso il fuori del, del, del, del, um, di questo disco fibroso. Beh, Dipende da dove si posiziona perché a volte è più produttivo non fare troppa ginnastica e potrebbe dare dei fastidi. Perché di solito l'origine di, di questi problemi, se non sono legati a un trauma, potrebbe essere legati all'origine, non so, a una posizione di una malocclusione. Eh. che potrebbe essere la, la conseguenza di una postura sbagliata prolungata per tanto tempo S o uh. Quale altra ah. origine potrebbe avere? Allora, di solito noi ci dimentichiamo che i denti hanno diverse funzioni, molte volte li togliamo senza poi pensare di poterli mettere. Una delle funzioni più grandi dei denti del giudizio, anzi, la funzione del dente del giudizio, quindi l'ultimo dente che noi estrudiamo, è una funzione posturale, quello che dà la verticalità al nostro corpo. Quindi il stare più o meno dritto è dettato dalle altezze del dente del giudizio. Quindi quando lo togliamo per motivi vari o quando non esce perché qualcuno non esce, bisogna ricordarsi che questo piccolo deficit nel tempo porterà a delle disfunzioni e una delle disfunzioni è anche l'ernia cervicale. Ricordate che l'ernia cervicale nel tempo può uscire anche l'acufene, un fischio fastidiosissimo all'orecchio, non, non sono curabili, cioè non sono curabili da un punto di vista clinico, non ci sono farmaci che ti aiutano. Operare un'ernia cervicale, ernia cervicale, non protrusione, estremamente difficile e non è proprio simpatico, non tutti... L'operazione chirurgica è proprio l'estrema ast... razza, no? Sì, l'ultima spiaggia, assolutamente. Ecco, ma prima di arrivare a tanto, cosa si potrebbe fare? Ci sono una serie di, di cose che si possono fare di tipo conservativo, eh, intanto vedere quanti denti ci sono in bocca, prima cosa, eh, affidarsi, eh, se manca qualche dente, a un odontoiatra che magari posizioni i denti, e poi venire da chi come me fa il mio lavoro e vedere se la posizione della bocca in relazione al resto del corpo funziona in maniera corretta, perché la bocca non è un sistema a sé, è un, è un, è un, è un sistema all'interno di, di un più grande sistema di, di equilibrio, quindi è fondamentale avere l'insieme corretto. Ecco, si sente parlare anche come possibili rimedi di eh, manipolazioni, cure con eh, l'azoto, anche infiltrazioni di azoto se non sbaglio. Ah, sì, allora, sono sempre cure che, come potrei dire, sono dei paliativi, le manipolazioni funzionano, a volte sì, non sempre. Eh, l'azoto funziona, a volte sì, non sempre. Eh, C'è anche, anche la coblazione, che è, è, un, è un metodo che serve per asciugare quella protezione che esce, perché ricordiamoci che... C'è una forte trattazione nel nucleo polposo, quindi l'asciuga c'è una meno un'espulsione più piccola, però non è risolutivo. La risoluzione è un'altra. Ecco quindi in conclusione, prima cosa accertarsi che eh, come dire, eh, la dentatura poggi bene ci sia. No, prima cosa accertarsi che ci siano tutti i denti. Noi dobbiamo avere 32 denti. Dopodiché, se manca qualche dente, metterlo meglio sarebbe. E poi. Non è il dentista che guarda solo la masticazione se corretta, ma bisogna guardare la masticazione nel suo insieme, quindi ha una visione molto più grande. Chi come me fa il mio lavoro è in grado con gli strumenti e con le metodiche di poter aggiustare questa cosa. Si possono assolutamente recuperare sia le erne cervicali che tutti i loro sintomi che sono correlati. Bene, grazie a Ferdinando Pivetta, l'aspettiamo anche la prossima settimana. A allora, di ragazzi, di bambini? Parleremo esatto di postura nei ragazzini. E linea a Tania Pellegrini nello studio Indoor. Buonasera.